Nella scelta delle scarpe ammortizzate esiste oramai un paradosso che tutte le aziende hanno deciso perché questo è quello che chiede il mercato di aumentare l'altezza dal suolo e questa cosa potrebbe forse provocare un'instabilità più importante rispetto a una scarpa più bassa presente sul mercato qualche anno fa. Qualche giorno fa Salomon ha lanciato le sue scarpe super ammortizzate che si chiamano Salomon Aero Glide che rappresentano un diretto competitors rispetto invece a tutti gli altri modelli che abbiamo recensito qui sul canale qualche giorno fa la vera domanda è se questa azienda riesce a essere credibile anche nel mondo road e non solo in quello trailer per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche stiamo parlando di una scarpa di 264 grammi nella taglia us 9 37,4 mm nel tallone 27,4 nell'avampiede sembra in effetti molto più alta il drop è di 10 e questa cosa è molto interessante anche perché questa scarpa ha un design a barchetta e soprattutto l'intersuola non è così morbida e di conseguenza protegge i tendini in maniera molto superiore rispetto a tutti gli altri modelli che ho visto sul mercato nella recensione comunque parleremo di tutto quello che mi è piaciuto quello che non mi è piaciuto e soprattutto a chi sono date queste scarpe a livello di tomaia usa un mesh chiamato 3D che di fatto vi consente un ottimo contatto al piede lo spazio nell'avampiede è assolutamente abbondante ovviamente non stiamo parlando di una scarpa che potrebbe essere utilizzata per le gare dove invece viene solitamente ridotto ai minimi termini ha una linguetta molto paffuta classica, dei lacci piatti, un'allacciatura con degli occhielli molto simile a quelle che abbiamo recensito qualche settimana fa in altre case, a livello di tallone il tallone è sicuramente molto rigido cosa che vi consente di fatto di avere una stabilità importante nonostante appunto questa scarpa abbia un'altezza dal suolo di 37 mm. Da questo punto di vista ci sono sicuramente due cose da notare in primo luogo che il 32% della tomaia utilizza materiale riciclato e inoltre il fatto che la calzatura consente al piede di essere ben concolato grazie all'imbottitura nella parte interna del tallone anche alla bellissima linguetta che purtroppo però non è a soffietto quindi potrebbe eventualmente nel caso vi allacciasse la scarpa in maniera non corretta slacciarsi e soprattutto ho apprezzato questi overlay nella parte mediale che consentono in effetti di avere un bloccaggio del piede perfetto grazie anche all'imbottitura presente nel tallone da notare comunque che ci sono soltanto 5 chieli e non 6 come in alcune scarpe ma comunque potreste utilizzare l'ultimo nodo nel caso in cui volesse una lacciatura più precisa ma sono sicuro e pronto a scommetterci che non troverete nessun problema dal punto di vista del numero se non avete mai provato Salomon suggerisco lo stesso numero in casa delle principali aziende americane o giapponesi che probabilmente utilizzate in questo momento non ho davvero notato un problema di fit, questa scarpa, grazie anche al 3D Mesh, si allaccia davvero benissimo. Ma l'aspetto che ho davvero apprezzato, comunque tenete conto che a me piacciono le intersuole molto reattive, è la presenza di questo Energy Foam che dal mio punto di vista è più reattivo che morbido e che vi consente anche grazie alla struttura barchetta che Salomon chiama Reverse Camber di correre e proiettarvi in avanti e la transizione tacco punta o la transizione con un appoggio di avampiede o di mesopiede è davvero molto rapida e veloce, anche come testimoniano i miei sensori Renscribe. Un aspetto poi davvero molto interessante è la stabilità di questa scarpa, perché questo Energy Foam, nonostante sia abbastanza morbido e soprattutto molto reattivo, vi consente comunque un appoggio davvero interessante, non è necessariamente limitato a coloro i quali corressero in maniera neutra, anche se ovviamente i podisti amatori con un appoggio neutro sono il target di questa scarpa io per 50 anni non ho mai provato Salomon e finalmente sono riuscito sarei curioso di provare anche Vault, che è quella che pesa 50 grammi in meno e che fondamentalmente è adatta ai podisti amatori più evoluti perché secondo me la scarpa stessa vi consente nonostante non abbia nessun plate in fibra di carbonio di correre davvero velocemente chiaramente nonostante non sia una scarpa da trail uno degli aspetti sicuramente il grande valore aggiunto è il battistrada Contagrip che presenta una struttura simmetrica con la parte centrale dove c'è una linea che fa da demarcazione tra i due segmenti. I tasselli sono assolutamente piatti e nonostante l'abbia utilizzata per oltre 100 km nei sentieri in Valle Olona, questa scarpa mi ha sorpreso perché comunque la durata del battistrada risulta davvero essere eccezionale e soprattutto nei cambi di direzione nonostante l'altezza dal suolo così importante riuscirete comunque a essere ben saldi al terreno ovviamente non stiamo parlando come già detto di una scarpa da 3 tra l'altro c'è un piccolo triangolino rosso che rappresenta la descrizione del contagrip ho dovuto chiedere a mia figlia di leggere cosa c'era scritto lei l'aveva scambiato per un cuore sarebbe davvero molto prezioso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa nei prossimi giorni saranno comunque copiose la scarpa include anche una soletta removibile che è assolutamente premium e che mi è piaciuta tantissimo Comunque io non consiglio di sostituirla con dei plantari personalizzati proprio per quello che vi raccontavo, cioè il fatto che questa scarpa è probabilmente la più stabile e reattiva tra tutte le scarpe neutre anche grazie al fatto che l'energy foam è morbido ma non così morbido come quello dei competitors e di conseguenza potrebbe piacere a tutti coloro i quali volessero sentire il terreno e soprattutto poter rimbalzare più rapidamente. Interessante notare che nella parte posteriore c'è una sorta di laccetto che collega le due eh, parti del battistrada. Non so a che cosa serva, però di fatto per chi dovesse appoggiare di tallone la presenza di una cavità centrale consente di smussare al meglio le forze e probabilmente anche questo laccetto ha la possibilità di influenzare l'impresa. Nel mio caso appoggiando di mesopiede questa cosa non è molto utile, però secondo me questa scarpa può essere utilizzata per tutte le distanze soprattutto per tutti coloro i quali avessero anche un peso superiore agli 80 kg perché è davvero molto leggera, ammortizzata e consente pure a chi pesa 100 kg di riuscire a gestire al meglio la corsa anche a ritmi molto lenti. A livello di durata poi ho apprezzato particolarmente il fatto che i miei sensori dopo 100 km hanno rilevato un minimo cambiamento delle performance della scarpa stessa secondo me potrebbe durare anche mille chilometri ovviamente dipende poi dal peso del podistamatore il fatto che ci sia una presenza davvero copiosa di questo Energy Foam e il fatto che comunque non sia morbidissimo vi consente in effetti di utilizzarla per tutte le corse lente di tutti i giorni e anche perché no per qualche corsa veloce con, come per esempio dei fartlek. A livello di aspetti negativi non sono riuscito a trovarne tre ma soltanto uno e mezzo in primo luogo questa scarpa per le corse lente rigeneranti potrebbe essere ma soprattutto per i colori quali preferissero qualcosa di eh, più morbido e di un appoggio sul cuscino potrebbe essere un po forse troppo secca ma chiaramente poi dipende dall'appoggio perché se appoggiate di tallone credo che potrebbe comunque essere soddisfacente anche se ovviamente il cuscino secondo me è un'altra cosa in secondo luogo la struttura della linguetta è assolutamente eccezionale ma al tempo stesso la presenza di soli cinque occhielli potrebbe eventualmente proprio anche il per il fatto che non sia presente una struttura a soffietto far sì che nel caso in cui non vi allacciaste bene le i lacci della scarpa stessa potreste dovervi fermare durante l'allenamento. A me è successo un paio di volte chiaramente è colpa mia però alla fine con altre scarpe non mi è successo e quindi ovviamente la scelta dipende fondamentalmente da voi stessi però eh, chiaramente potrebbe essere un aspetto leggermente negativo in conclusione raccomando questa scarpa a tutti coloro i quali volessero iniziare e cercassero una scarpa che vi proteggesse in maniera importante grazie alla struttura barchetta alla presenza di energy foam che comunque è davvero reattiva la suggerisco anche per tutti i lenti rigeneranti di tutti i giorni a un prezzo particolarmente accessibile il battistrada la rende adatta anche a situazioni un po' più difficoltose, a corse, magari con la pioggia. L'ho apprezzata particolarmente, Salomone e Salomon ho aspettato 50 anni, ma sicuramente ne valsa la pena. Voi nel frattempo stay strong keep running, io vado a dar da mangiare il coniglio, non l'ho proprio visto in questi giorni, anche perché sono stato a Parigi. Ciao, alla prossima!